Mi sono invecchiato, io ho trovato preso, Oh partigiano, portami via Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao Oh partigiano, portami via Che io sento di no. O oh, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao E sei oio da partigiano Tu mi deve seppellir A seppellire, nasci sui montagna O oh, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao A seppellire, la sui montagna del fiore tutte le gente che passeranno. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao, ciao. tutte le gente che passeranno, le diranno oh, che bel fiore E a partir de nós, morto pela liberdade E toda a gente quer lhe passar Um bela tchau, bela tchau, bela tchau, tchau, tchau E toda a gente quer lhe passar Com dizer que Ciao bella ciao bella ciao ciao ciao è sto flor d'un militante che morreu per la libertà e questo è il fiore da partigiano morto per la libertà maraviglia tua acorde.